Signore, hey, Ma che fate qui? A casa, a casa! Non Vogliamo farvi del male, mandate a casa! Tenetelo indietro! Andate! Andate! Andate! Giudizio, Frigoli, siete ancora in tempo. Tornate a casa. Pane ne avrete, ma non è questa la maniera. A facci fermai che la sconda di pane! Voi altri milanesi, per la bontà siete nominati in tutto il mondo. Siete sempre stati. Le Vanno a rubare il mestiere al Boia. Cane! È un servitore del Vicario travestito da contadino. È una spia! È una spia! Guarda lo spia! Guarda lo spia! Argo la scala, Lasciate passare. Ehi, vai giù, vai, Capito della povera gente! È un galantuomo! viene a fare giustizia! Sì, giustizia! Sì! Sì, miei cari! Pane, avrete pane e abbondanza. Evviva Ferrer! Viva Ferrer! Evviva Ferrer! E' quel Ferrer che aiuta a fare le grite? Ehi, gran cancelliere! Deve essere un galantuomo, è vero? E come c'è un galantuomo? E' lui che ha messo il pane a buon mercato, gli altri non l'hanno voluto. E non avviene a condurre in prigione il vicario, che non ha fatto le cose giuste. Evviva Ferrer! Eviva Ferrer! Buono signore, date un giorno, un juicio! Sì, sì! Bueno, bueno, abbondanza! Lo prometto io! Per condurlo in prigione, per dare castigo che si merita. Si è ascoltato. Quello che protegge i fornai è il vicario di provvisione. Sì, è proprio il vicario. La colpa è tutta sua. Sì, sono tutti birbanti. Sì, è lui il colpevole. A morte gli affamatori! A morte i A morte gli incettatori! A morte il vicario di provvisione che li protegge! A morte. Signore, sarà castigato. Lo condurrò in prigione. Sì, sì, si, si è scolpato. Sì, giustizia, lo condurrò in prigione sotto la mia guardia al castello. Ora ablandarli, ora acquietarli. Questo lo dico posso bene. E siamo già quasi fuori. Anima. Come <laughs> on,